cambia il progetto del nuovo stadio? Quali sono le novità più significative? Beh diciamo che abbiamo dato un'impronta verde a questo progetto, abbiamo di fatto rivoluzionato abbattendo del 50% le cubature per cui meno cemento così come avevamo detto in campagna elettorale ma di fatto rimangono le opere necessarie, tutte le opere necessarie al supporto dell'utenza allo stadio ma non solo, anche al supporto dei cittadini perché avremo un investimento importante di 45 milioni sulla Roma Lido per cui una tratta che verrà potenziata, abbiamo l'allargamento della via del mare, un progetto verde perché all'interno abbiamo previsto più verde, più alberi e per cui sarà un progetto fruibile per i cittadini che potranno i vari parchi che sono compresi all'interno del, del progetto dello stadio. Abbiamo ridotto l'utenza dello stadio a supporto dei dati che sono ben, ben consistenti e comunque vengono confermati. Eh, ci sono tutte le opere necessarie, il ponte pedonale, abbiamo eh, messo all'interno del progetto il ponte dei congressi che comunque aiuterà eh, per quello che riguarda, riguarda il discorso della viabilità e della mobilità. Insomma un progetto sano eh, che il Movimento 5 Stelle ha garantito e garantirà per il futuro.